In guerra con la terra Bombardamento dal sottosuolo Fitto Da volare fuori Da scappare in cielo, volare In guerra con la terra Che ogni giorno ci sostiene Che ogni giorno calpestiamo Il suo esercito è fatto di mura Per reticare Case nostre Alcune infiltrate Ci hanno tradito polvere di fumo rendere inattivi i buoni di volontà convincerli che c'è chi pensa come loro e agisce per loro restino buoni ma senza volontà potrei potrei dirti ciò che vuoi sentirti dire regalarti i baci di cui porti i vuoti, portarti in posti che coincidono coi tuoi sogni, potendo stare gli abiti del tuo principe. Semplicemente sono qui, dove mi hai lasciato. Costruzioni. Incastrare il tempo nelle fessure dello spazio non so mai se quel gradino è l'ultimo o il primo è diverso stavolta è diverso non è come le altre volte stavolta è un dubbio organizzato Associazione a illudere di stampo reale, reale perché ti lega al suo modo di vivere, le abitudini si fanno a zero per gemellarsi alle sue, e tu sei un clone che credeva di vivere in base al sentire. Ora solo sento il rumore assordante del cantiere sempre aperto, del tuo ricordo. Under construction Di pure che sto male Giudicami strano Rinfaccia il mio delirio Recintami Coi tuoi silenzi Sto solo sguirando l'anima Impegnata di te Perché nulla cambi Crisi improvvise Drastico cambiamento, passaggio di consegna ai vertici piramidali, staffetta di abitudini, tutto era previsto. Volata via, è volata via la paura di volare, appena è comparso il disinteresse al dolore per l'atterraggio, dolce compagna la notte, uscire dal corpo e non farsi accorgere. Grazie, ciao ciao.